Ciao a tutti, questo è un nuovo video, un video diverso da tutti gli altri nostri video eh, Di solito noi diamo consigli, eh, facciamo vedere i nostri viaggi, le nostre ricette, eh, le nostre creazioni Ma questo video vuole dare un, un messaggio Il messaggio è quello eh, che tutti insieme e tutti uniti possiamo sconfiggere il mostro, così chiamato dai bambini E con un'unica scelta, una sola Noi youtubers l'abbiamo fatta E come vedete, anch'io l'ho fatta Io resto a casa Ciao a tutti, una fetta di paradiso e cookie. vi salutiamo dal balcone di casa perché io resto a casa. Io resto a casa. Io resto a casa. Io resto a casa. Ciao ragazzi, combattiamo il virus, rimaniamo a casa e usiamo un po' di creatività che l'Italia non manca. Forza, ciao! Ciao, ciao a tutti, un bacio a tutti. Mua, io resto a casa. Ciao, sono Anna, di oggi cuciniamo noi. Sto partecipando all'asta anche io resto a casa. Di conseguenza, resta a casa anche tu. Fallo sia per te che per i tuoi cari. Ciao! Io resto a casa. Restare a casa per il bene di tutti. Ciao! Ciao, mi raccomando, io resto a casa, fatelo anche voi. Così possiamo guarire tutti al più presto. Ciao. Io resto a casa. Io resto a casa. Io resto a casa. Io resto a casa. Fatelo anche voi. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in questo momento difficile per l'Italia fate come me, restate a casa. Io sto a casa, fallo anche tu. Io resto a casa. Ciao a tutti, volevo dirvi che io resto a casa. E anche lui. Ciao. Ciao amici, sono Laura Gioia. Ricordatevi che io sto a casa, state a casa anche voi.